Grazie Presidente. Io sarò molto rapida perché eh, i temi che sono emersi ieri in discussione anche sugli ordini del giorno gli emendamenti ormai sono chiari a tutti. Eh, credo che dalla discussione sia emersa una sostanziale unanimità di intenti dell'Aula eh, sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Eh, anche se eh, le opposizioni ovviamente facendo la loro parte non si sentono in questa sede di eh, esprimere un voto favorevole e un voto di approvazione. Eh, io ritengo che eh, anche da quello che è stato detto in aula, eh, anche da parte loro ci sia eh, il convincimento che questa è una delibera importante e un'opportunità per la città con cui questa maggioranza dà anche un segnale di continuità amministrativa: noi, in molte circostanze, soprattutto negli ambiti urbanistici, ovviamente ci troviamo a gestire progetti che vengono da lontano perché necessariamente i programmi eh, in questo senso hanno dei tempi lunghi e eh, mai. Come amministrazione eh, noi ci siamo posti nella posizione di dover demolire soltanto. Spesso abbiamo preso in mano questi procedimenti lunghi cercando di migliorarli e cercando il, cercando il più possibile di farli nostri. Quindi capisco che eh, le opposizioni non si sentano di esprimere un voto favorevole perché in questo caso sarebbe come esprimere un voto favorevole a questa amministrazione, quindi questo non, non accade. Eh, diciamo che non vogliono esprimere la loro fiducia che quello che abbiamo portato in aula con gli atti poi sarà effettivamente... Eh, concretizzato. Noi invece, che siamo la maggioranza e quindi a noi spetta il governo di questa città, ovviamente esprimeremo voto favorevole e ci impegneremo nel lavoro eh, che eh, comincerà già da domani e che ci siamo impegnati a fare. Abbiamo impegnato la sindaca e la giunta a fare dei passaggi. Ma io, eh, il mio appello non è soltanto alla Giunta, perché in un ordine del giorno noi abbiamo parlato chiaramente anche del coinvolgimento delle commissioni, quindi sarà anche a noi consiglieri, a noi commissioni, in particolare la Commissione Cultura, a dover prendere in mano questo progetto, a seguire il dibattito che sarà un dibattito ampio di livello di scala urbana qui parteciperanno mi immagino istituzioni enti di ricerca fondazioni associazioni comitati cittadini e noi in prima linea dovremmo eh, diciamo seguire questo dibattito farlo nostro e eh, arrivare quindi all'approvazione eh, avendo centrato tutti gli obiettivi. Quindi noi diciamo così, accogliamo la sfida delle opposizioni, voteremo favorevoli perché siamo convinti che faremo tutto quello per cui ci siamo impegnati e quindi io non posso che dire, ci rivediamo alla prossima puntata e, e voglio vedere, vi vorrò eh, diciamo, vedere eh, tutti eh, pronti a votare favorevolmente perché i passaggi che abbiamo eh, individuato saranno portati a termine quindi ecco io non voglio ricominciare e addentrarmi proprio nel nel merito della delibera perché l'abbiamo veramente sviscerata e analizzata in tutti i suoi aspetti eh, dico che insomma il lavoro che c'è da fare è ancora molto, questo eh, ne siamo coscienti ma eh, credo che eh, l'intenzione come non solo su eh, questa vicenda di Guidoreni ma su tante altre che questa amministrazione sta mettendo in campo dal punto di vista urbanistico, noi faremo eh, quello che ci siamo prefissati, perché eh, a volte si è parlato che dal punto di vista urbanistico è tutto fermo, non è tutto fermo, noi stiamo cercando di fare un cambio di passo reale perché eh, quello che stesso voi non, eh, dite di non accettare, cioè l'urbanistica contrattata, l'urbanistica fatta di eh, monetizzazioni, di compensazioni, noi ce la siamo ritrovata. Non vogliamo dare colpi a nessuno ma stiamo cercando di gestire un qualcosa che è stato impostato così dalle amministrazioni che ci hanno preceduto. E quindi eh, ecco, io rilascio la dichiarazione di voto favorevole e eh, davvero mi auguro che si arrivi all'approvazione in tempi rapidissimi e eh, visto che il tempo che ci rimane in questa consigliatura è all'incirca un anno e sappiamo che i tempi per le approvazioni dei programmi urbanistici non dipendono solo da noi ma anche da altri enti, a volte sono un po' lunghi, noi speriamo invece che, di ritornare in questa consigliatura a votare l'approvazione del programma integrato su Guido Guidoreni. Grazie.